Allora, le migliori estensioni per eh, chat GPT in realtà dipende anche da quando fate la ricerca, potrebbe variare molto, ad esempio io potrei guardare e cercare ad esempio le 10 migliori eh, Chrome extension cioè, chat GPT estensioni e, e possiamo vedere un po' cosa sono, ad esempio, io ne ho già provate alcune di queste, proprio chat GPT for Google è un'estensione uh, un che praticamente consente di, mentre si va alla ricerca su Google, permette anche di avere la risposta di ChatGPT. WebChatGPT invece è una cosa molto carina che permette di eh, usare ChatGPT anche con notizie recenti, quindi per chi fa una ricerca su un motore di ricerca che non è Google tra l'altro e, e prende alcune righe di, di ciò che trova e su quelle fa la ricerca se vogliamo possiamo provare a, per esempio a installare webchat GPT web chat, e vedere quindi che, come funziona quindi per dire andiamo in, in, in qui in questo elenco qua e vediamo che qui c'è la possibilità di fare ChatGPT Facendo chatGPT vedete che ci manda su, direttamente sul Chrome eh, Web Store e noi abbiamo. Eh, io l'avevo già attivato a sua volta, ma l'avevo disattivato. Quindi eh, o lo si installa o si attiva questo elemento. Allora, quando si attiva questo elemento, quello che succede è che è, abbiamo la possibilità di avere ChatGPT che lavora con Web Access. Quindi, se noi andiamo sul nostro. ChatGPT eh, dove eh, adesso siamo facciamo un refresh così vediamo quali sono ecco purtroppo qui c'è un piccolo bacco per cui compare due volte almeno su Edge ma su Chrome normale questo problema non c'è comunque il discorso è che si abilita questo, questo plugin e gli si dice ad esempio di, ehm, di cercare le notizie relative a eh, che ne so uh, Bard Google e adesso purtroppo c'è questo problema della doppia, mettiamole tutti e due, quindi facendo così si può dire tra, da 3 a 10 risultati, avere risposte praticamente dell'ultima settimana, e, vabbè adesso qui visto che è duplicato facciamo, facciamo sia sopra che sotto, e poi sceglie il prompt, adesso è un po' complicato da... Da spiegare in brevissimo, ma diciamo che potete. Le cose più interessanti è dire quanti risultati cercare. Quindi per esempio 10, ehm, eh, per esempio si può cercare solo in Italia e poi si può fare il play. Allora, quando si fa il play, quello che succede: non so se avete visto, che lui eh, praticamente fa una ricerca su eh, tipo Google per vedere un po' che cosa sta succedendo e di, que di questi dati, questi 10 dati che dà, da, gli dà delle istruzioni specifiche a, a chat GBT e gli chiede di, eh, delle notizie. E, eh, mentre se non ci fosse questa cosa qua, eh, lui non saprebbe cos'è, perché questo eh, Bard è un qualche cosa che è nato solo qualche settimana fa, anche il nome, infatti se noi togliamo il, il plugin e gli mettiamo eh, to Parlami, parlami, del programma eh, LLM BARD di Google eh, probabilmente, ok, allora non riesce a trovare nulla, perché non riesce a trovare nulla? perché, eh, ah sì, perché sta facendo una ricerca, ecco qui ci sono un po', un po di confusioni qui diciamo che dovremmo disabilitare, eh, per essere sicuri, il plugin in questo caso vedete che funziona tra virgolette, e, e, e a questo punto praticamente sì, lui dovrebbe partire dal cioè dovrebbe facciamo un po' una cosa così, disabilitato, parlami, parti più. Così, ok, uh, ok, in realtà esisteva già. In realtà lo conosce già, ma secondo me perché il modello default sostanzialmente è, è, fa qualcosa di più. Proviamo il legacy, quello vecchio, e gli diciamo legacy, parlami del programma di eh, eh, LLM di Google Bard mm? e gli chiediamo alla, alla modalità. Ok, perfetto. Quindi vedete che in sintesi hanno fatto anche qui un lavoro ulteriore sul, sul modello uh, di default, quello a pagamento. E quindi in realtà vale effettivamente la pena anche questo. Eh, altri, eh, altre cose che possono essere, diciamo, mh, abbiamo detto, chat GPT, web chat GPT, possiamo fare anche la chat GPT for Google, che è un'altra uh, un estensione, e quando uh, attiviamo questo elemento, chat GPT quando è attivato questo uh, elemento succede che eh, tutte le chiamate quindi che vengono da... adesso andiamo andiamo un attimo, la cerchiamo chat allora queste sono disabilitate chat GPT for Google, che questa disabilitiamo la, quella di prima, la web chat GPT Torniamo sulla nostra, facciamo un refresh, ok, quindi vediamo che non ci sono estensioni qua, allora quella uh, funzione lì in realtà uh, si attiva solo quando si cerca su Google, quindi in particolare um, per esempio se si va un uh, google.com e si cerca qualcosa, per, per esempio Pippo, ok, allora la cosa che non so se notate che, eh, è che eh, c'è viene attivata questa, uh, questa finestrella e questa finestrella permette di cercare delle informazioni. Quindi in particolare permette di intanto c'è di configurarlo. Quindi, eh, dovrebbe dire esattamente altre cose di configurazione, ma evidentemente ehm, è un po' più complicato ma se noi gli diciamo ad esempio qui di cercare Einstein ecco che vediamo che compare questa finestrella e questo qui è effettivamente chat GPT quindi esattamente come risponde qua risponde eh, anche su altri motori di ricerca e eh, facendo let's chat è possibile domandargli altre cose quindi continuare la chat anche qua dice per esempio uh, chi era sua moglie ok mi leva Maric quindi vedete che eh, in realtà eh, anche questo, questo questa estensione è molto interessante così come pure anche la power uh, super powers ma quella è un po' più complicata quindi Ehm, la lascerei diciamo uh, lascerei a, a parte. Quindi, diciamo, le estensioni sono un universo, quindi, se voi poi volete andare sulle estensioni, diventa anche un po' complicato.